Apollo, we are ready when you're ready. We are ready. Go ahead. Station, this is Houston. Are you ready for the event? Houston Station, ready for the event. European Space Agency, this is Mission Control Houston. Please call Station for a voice check. Jules, uh, good afternoon. This is Station, a Space Station, speaking uh, here loud and clear. It's good to see you, Paolo. We have here a room full of journalists and we have uh, ESA representative, uh, Elena Grifoni, and from Asia, Andrea Zanini, and we have also the president of the region, Veneto, who will uh, tell you a few words of uh, introduction. Luca Zaya, please. Grazie, e intervengo con emozione e do un saluto e un benvenuto virtuale a Paolo Nespoli. Benvenuto in Veneto. Ah, non può rispondere. E quindi saluto questo lavoratore spaziale, come ha detto lui. Elena. Paolo, sono Elena, un saluto grandissimo dal, dal direttore generale e da tutti noi dell'Agenzia Spaziale Europea. Un saluto all'equipaggio. Andrea, tocca a te. Paolo, ancora una volta ti saluto, la seconda volta, in pochissimo tempo, da parte di Roberto Battistoni, di tutta l'Agenzia Spaziale. Buon lavoro. Bene, adesso passiamo alla prima domanda, che sarà un ospite particolare che conosce e fartela per conto di un altro amico. Paolo, ciao, sono la tua regista. Ciao. Ascolta, io ti faccio la domanda da parte di Giorgio Pacifici del Tg2. Per la prima volta un astronauta in diretta al Festival di Venezia. Qual, quanto è importante per la scienza che la tua attività nello spazio venga mostrata e documentata all'interno di una manifestazione così importante? Uh, ringrazio per i saluti di tutti e che ricambio con, uh, con piacere. È un piacere per me essere qui questo, questo pomeriggio con voi ho, ho appena pulito il modulo questo è il, è il laboratorio columbus della stazione spaziale internazionale l'ho appena pulito perché abbiamo finito giusto qualche minuto fa di mettere a posto uno degli esperimenti in previsione di attività che faremo nei prossimi giorni e, e quindi eh, qui sulla stazione le, le attività susseguono in, uh, in uh, continuazione. C'è un eco molto forte che arriva. Uh, e, uh, dicevo, le, le, le attività si susseguono in uh, continuazione e, e lavoriamo qui nello spazio soprattutto per la terra, e, ed è importante uh, far vedere quello che stiamo facendo qua su, eh, far vedere che stiamo cercando di spingere le, il limite della nostra conoscenza il più in là possibile e anche far vedere che ci stiamo preparando per fare questo balzo grande che è quello di continuare l'esplorazione nello spazio magari tornare sulla luna o uh, obiettivo più vicino quello, andare, quello di andare su Marte. È una cosa importante per noi come esseri umani è una cosa che ci unisce è una cosa che fa parte del nostro DNA ed è importante uh, far vedere questa cosa Paolo buonasera sono Marta Meli di g 24 in questo documentario sei stato attore e narratore, siamo alla mostra del cinema di Venezia, pensando ai tanti film di fantascienza, qual è quello eh, in cui ti sei più riconosciuto e che ti ha più ispirato, sia parlando di film sia parlando di personaggi di finzione e perché? don't pardon to I uh, had a terrible echo the echo disappeared but it looks like it disappeared too Buonasera Paolo sono Marta Melli di Scati G24 In questo documentario sei stato attore e narratore ci troviamo alla mostra del cinema di Venezia. Pensando alle tante pellicole di fantascienza che sono state realizzate, quale ti ha più ispirato nella tua carriera di astronauta e in quale personaggio di finzione ti sei più riconosciuto e perché? Beh diciamo che la mia partecipazione a questo documentario è stata quella di fare le cose che faccio normalmente tutti i giorni, non ho fatto niente di particolare, non ho recitato un compione diverso dalla mia vita, anzi eh, le telecamere si sono susseguite nelle varie attività quasi come se fosse un reality e quindi eh, non so se questo conta come essere attore, um, ma comunque Diciamo che il, il film principale eh, che è stato un po' l'ispirazione è sicuramente 2001 di Sene nello Spazio che ho visto uh, ultimamente e che trovo sempre molto moderno e impressionante come alcune delle cose di questo uh, film uh, mi piacerebbe averle oggi sulla stazione spaziale. Um, e, e, e L'idea li, di, di continuare questa esplorazione venuta anche dal 2001 Odissea nello spazio, è sicuramente stata una cosa importante per me. Curzio Peterno, sono della RAI del TGR Veneto. E nello spazio USA, America, Russia ed Europa collaborano insieme. E non può essere lo stesso sulla Terra? Beh io, io direi di sì, eh, direi anzi assolutamente che, che è assolutamente necessario che cominciamo a vederci non più come singole nazioni una staccata da, dall'altra, noi, noi pensiamo che la nostra influenza finisca ai nostri confini e da lì in poi comincia quella di qualcun altro, ma non è proprio così, siamo tutti assieme in questa, in questa terra, su questa terra, che non è grandissima eh, se vista, vista da quassù. E, e L'idea che dovremmo lavorare assieme è sicuramente una cosa eh, importante e auspicabile per il futuro. La Stazione Spaziale ci fa vedere, è uno degli esempi di, di come sia possibile cooperare nello spazio col, per qualcosa che è al di sopra di tutti noi. Buonasera Nespoli, sono Alda Vanzan del Gazzettino. Volevo chiederle che impressione le fa essere dallo spazio tra i protagonisti di questa mostra del cinema di Venezia e se le sarebbe piaciuto, magari galleggiando, calcare il red carpet. Ma eh, se dovesse essere sincero. E qui siamo, come dicevo prima, un pochettino isolati dal mondo, nel senso che viviamo nella nostra, nella nostra attività giornaliera scandita dal, da quello che... Che Houston ci dice di fare, noi dobbiamo seguire la nostra timeline. Qualche minuto fa ho appena finito di, fare, eh, di sistemare eh, il laboratorio per un esperimento. E appena finirò questa conversazione ricominceremo di nuovo a lavorare. Quindi sono un po', un po fuori. Mi immagino la situazione lì a Venezia sicuramente mi piacerebbe esserci, eh, passiamo spesso volentieri sopra l'Italia e sopra Venezia, che è molto bella dalla sua, eh, è strano, ma la città è, è rossa. Probabilmente sono tutti i tetti che risultano visti da quassù. Um, mi sarebbe piaciuto fare il red carpet? Non lo so, mi sarebbe piaciuto curiosare di sicuro. Notare che all'ingresso ho cercato di fare questo red carpet galleggiando, ma non sono, non sono riuscito. Ma se volete poi alla fine ve lo faccio un bel, un bel blue carpet uh, o fly space carpet. Buonasera Nespoli, sono Marco Spagnoli per Asi TV Globalist Giornale dello Spettacolo. Volevo chiederle, non è la prima volta che lei partecipa a un film, lei è stato consulente di Sandra Bullock proprio per Gravity che veniva qui evocato dal presidente Baratta e proprio da Venezia ha iniziato il suo percorso verso l'Oscar. Cosa, cosa vuol dire fare da consulente per un film che ha cambiato un po' il rapporto tra la finzione cinematografica e la realtà della vostra vita nello spazio? Beh, Consulente è una parola un po' grossa. Eh, ho scoperto nella missione precedente che eh, la mia collega americana Katie Coleman eh, di fatto stava parlando con Sandra Bullock che le chiedeva delle informazioni su questo progetto super segreto, su una cosa che non si poteva sapere ma volevano sapere che cosa si sentiva, si provava a galleggiare, a girare, a lasciarsi andare, a fare queste cose. Ed è stato... È stato così una cosa un po', un po' inconsueta. Poi quando ho visto il film sono rimasto sorpreso eh, dalle scene interne della stazione. Mi sembrava proprio di vedere Katie Coleman eh, in alcune scene di Sandra Bullo. E devo dire che le riprese dall'esterno, la parte all'esterno, ho, ho visto il film Gravity in una sala eh, con una, uno schermo enorme 3D ed ero appena tornato dallo spazio e, e vi assicuro che mi sembrava di essere lì di nuovo quindi bravi e congratulazioni il, il bravo va a loro, eh, non sicuramente a me per aver detto un paio di cose a me. Ciao Paolo, sono Pina per conto della, di Enrica Battifoglia dell'agenzia ANSA il documentario racconta le fasi dell'addestramento che precedono una missione spaziale, ma è molto più di una cronaca. Che cosa ti ha spinto a condividere questo progetto e qual è il messaggio principale che hai voluto dare? Ma sì, in effetti all'inizio devo dire se chiedete ad Alessandra Bonavina sono stato molto critico nei suoi confronti, l'ho bombardata di domande chiedendogli ma dove vuoi arrivare, che cosa vuoi trasmettere, fammi sapere, dimmi queste cose e, ed ero un po', un po' scettico perché ne sono stati fatti tanti di, di documentari. Poi alla fine eh, mi sono, sono entrato nel meccanismo e, e ho deciso che eh, alla fine... Eh, quello che bisognava fare era solamente essere se stessi perché ripeto è un documentario quasi reality show e quindi non c'era da fare niente se non far vedere quello che facciamo eh, teniamo, tenete presente che ho sempre detto che questo non è non può essere un documentario di Paolo Nespoli che va nello spazio se Paolo Nespoli va nello spazio è grazie al lavoro delle agenzie spaziali l'agenzia spaziale italiana l'agenzia spaziale europea, la NASA eh, l'agenzia spaziale russa che ci fornisce il veicolo, ma è grazie al lavoro a, a centinaia, se non migliaia di, di persone sulla terra che, che ci preparano, ci addestrano, che preparano il materiale che, vogliamo, che facciamo volare qua sopra. Alla fine noi qua astronauti, lo ripeto sempre, eh, e ringrazio il Presidente della Regione eh, Veneto per aver detto che siamo operai dello spazio, eh, noi in effetti siamo elettricisti, siamo... Um, idraulici, siamo quelli che siamo le mani di quelli che, che in effetti pensano a questi esperimenti incredibili che poi facciamo qua nello spazio che, e che ci portano ad espandere la nostra conoscenza quindi è un documentario uh, che va visto in termini di, di che cosa vuol dire andare nello spazio che cosa ci insegna andare nello spazio io non l'ho visto uh, o, e, e spero che, che questo documentario sia riuscito a far capire come questa attività un po' strana, così alla fine sia molto importante per tutti noi come, come genere umano eh, perché di nuovo ci permette di espandere le nostre conoscenze e di andare dove non siamo mai andati e chissà cosa troveremo lassù. Antonella Bedanzato dell'agenzia Sky News. A partire da Sasin, che è il film che ha aperto il Festival di Venezia, i temi come sovrappopolazione mondiale, l'ambiente, l'ecologia sono stati protagonisti qui a Venezia. Qual è il tuo punto di vista da extraterrestre e come vedi da lì l'umanità, sapendo che hai lasciato sulla Terra prima di tornare in orbita? Beh, devo dire che la vista della Terra da quassù è una delle cose più belle. Eh, vale la pena venire quassù solo per godere di questa vista, vedere questo pianeta unico, eh, diverso dagli altri per quando li vediamo, ma un pianeta che da quassù ti fa, ti fa capire come... Eh, ti fa capire la... La, la, la preziosità di questo pianeta ma anche la delicatezza di questo pianeta eh, guardando fuori dalla finestra a me sembra di vedere una nave in viaggio nell'universo e, e sapendo che quella è una nave eh, vuol dire che, che noi siamo i marinai di questa nave e dobbiamo lavorare tutti assieme perché come, come su una nave le risorse sono finite eh, dobbiamo gestirle correttamente dobbiamo fare in modo che questa nave continui a mantenersi Continua ad andare avanti eh, perché, alla fine, la terra, la terra di per se stessa è molto resistente. Anche se noi bruciassimo tutto, tagliassimo tutto, facessimo tutto, alla terra, poco importa. Noi siamo sulla Terra per una frazione di tempo della, della, della vita della Terra e probabilmente spariremmo, la Terra ricomincerebbe da capo in un paio di milioni d'anni che per la Terra è niente rifarebbe tutto da capo uh, e noi dobbiamo renderci conto di, di questa cosa, dobbiamo renderci conto di come questo, di questo pianeta sia unico, uh, di come dobbiamo... Abbiamo oramai un'influenza estremamente importante su quello che è l'ecosistema pianeta e dobbiamo lavorare tutti assieme eh, per fare in modo di gestire correttamente questa, questa nave e farla continuare con noi in questo viaggio nell'universo. Paolo, ancora Marta Melli da SkyTG24, sei tornato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dopo alcuni anni, che cambiamenti hai trovato sulla stazione, che, che odore, che ambiente hai ritrovato, che atmosfera e qual è il futuro che ti auguri per la Stazione Spaziale? Quando sono uh, sceso l'ultima volta la stazione era ormai completata qualche settimana dopo è arrivato l'ultimo shuttle a portare gli ultimi grossi rifornimenti. Devo dire che non è cambiata moltissimo, almeno internamente. Quello che è cambiato è il fatto che ci sono sei astronauti a bordo che ora sono dedicati nella maggior parte del tempo nell'uso nell di quello che abbiamo sulla stazione. Quindi uh, facciamo, abbiamo la possibilità di dedicare molto del nostro tempo a fare scienza a fare attività scientifiche, te attività tecnologiche a fare attività educative e sono anche quelle importanti da questo punto di vista la stazione è cambiata perché vedo un sistema che si è affinato negli anni e, e quello che prima riuscivamo a fare in due giorni, adesso in una mezza mattinata riusciamo a farlo perché sappiamo i, i centri di controllo sanno come gestire al meglio le risorse uh, mi auguro che questa stazione continui perché secondo me ha tanto ancora da dare e mi auguro, auguro che l'esempio di questa stazione di, questo, di questa unione internazionale dove nazioni non tanto amiche eh, però, che però attraverso la stazione si possono unire e possono dare il meglio dal punto di vista scientifico, dal punto di vista tecnologico mi auguro che questo tesoro che noi abbiamo in futuro continui e, e se questa stazione eh, finirà la sua vita da questa stazione eh, spero e credo ne nasceranno altre per continuare eh, questa attività che, che penso sia molto importante per tutti noi paolo ancora marco spagnoli per Asi TV. ti volevo chiedere due cose molto veloci se c'è qualcosa che secondo te il cinema non ha raccontato della vostra vita della vostra preparazione e, e l'altro elemento che ti volevo chiedere riguarda il, um, il tuo impegno come modello in qualche maniera quanti ragazzini sognano di fare l'astronauta grazie a voi? Se senti il peso di questa responsabilità. Uh, comincio dalla seconda parte. Il, uh, il peso della responsabilità. Uh, beh, uh, da un lato lo sento dall'altro devo dire che il contatto con la gente, soprattutto i ragazzi mi piace, non mi spaventa anzi mi sento veramente a mio agio quando vado a una scuola e ho eh, i ragazzi attorno che mi saltano addosso uh, mi piace parlare con loro, mi piace stuzzicarli, mi piace vedere questi occhi che scintillano quando comincio a parlare di spazio, quando comincio a parlare di scienza, di tecnologia e mi auguro che tanti di loro in futuro decidano di, di perseguire questa carriera come come fonte di vita perché alla fine è una carriera molto bella, molto interessante e può sicuramente eh, dare dei risultati eh, appaganti dal punto di vista personale e non parlo solo di fare l'astronauta, parlo di fare lo scienziato, parlo di fare il matematico, parlo di fare eh, qualsiasi cosa che uno vuole fare ma metterla al frutto di un, di un, di un obiettivo futuro. E ora però mi sono perso la prima parte della domanda, com'era? Se c'è qualcosa che il cinema non ha raccontato della vostra vita e che ti piacerebbe venisse raccontato. Sì, eh, direi che il cinema eh, fa vedere tutto molto bello, fa vedere tutto scintillante, fa vedere... Eh, il lato bello della medaglia non è che non ci sia un lato, un lato non è che ci siano lati brutti eh, in, anche in questo lavoro, in questa attività, però eh, voglio dire, anche qua non, è, non brilla tutto. Eh, giusto ieri ho fatto un esperimento e ho fatto un errore nella procedura e, e, e questa cosa eh, di solito non viene non viene fatta vedere, ma anche noi siamo esseri umani, anche noi eh, facciamo errori, anche noi anche noi, ieri mi sono sentito mortificato per aver fatto uh, questa cosa, spero di di imparare in futuro, anzi, sicuramente non lo riperterò più. Ma insomma, tutti questi lati che sono parte della vita normale. Eh, il, il, questi vengono un po' messi da parte, ma non siamo né supereroi, né super geni né super niente. Siamo persone normali che però svolgono il loro hanno la fortuna, devo dire, di svolgere il loro lavoro, la loro attività qua sopra, e sarebbero in tanti che, che potrebbero farlo. Il cinema questa cosa non lo fa vedere, ci fa vedere tutti come supereroi, ma non è poi così vero, a dir la verità. Grazie Paolo, questo conclude l'evento qui in Venezia. Have a good day in Orbit e vi parliamo presto. Thank you, Jules. Grazie a tutti, grazie all'Agenzia Spaziale Italiana all'Agenzia Spaziale Europea per eh, questa opportunità, eh, spero che vi divertiate a Venezia, eh, spero che, che il documentario sia interessante che Alessandra abbia fatto un buon lavoro, sono sicuro perché il materiale ce l'aveva un saluto a tutti, ci sentiamo e ci vediamo presto, magari di persona l'anno prossimo. Ciao! Thank you all Thank you, all participants with the European Space Agency. We are now resuming operational audio communications.